A volte gli occhi parlano, a volte le piante sussurrano, a volte le mani raccontano storie. Io chiamo tutte queste cose intelligenza emotiva ed è per questo che parteciperò alla conferenza mondiale sull'intelligenza emotiva nel 2013.